Va bene. Prego Riccardo. Sì, io cerco di dare più che introdurre perché lascio il compito ad Andrea per fare un'introduzione un po' più ampia sulle cose. Io soltanto diciamo, do dei, degli spunti di riflessione eh, sul, eh, sul, cosa si portato, sul perché e sul cosa ci ha portato a fare questo incontro, che appunto dovrebbe servire a raccogliere un po' di elementi per poi sviluppare anche delle iniziative. Ma intanto vabbè, ci sono tanti elementi che vengono. Non se mancasse. Ci sono di diversi elementi che vengono a, diciamo, a costruire questa situazione in cui ci troviamo. Diciamo che è quasi una, una tempesta perfetta, insomma. Sicuramente c'è il fattore, diciamo, guerra che ha portato alla questione diciamo, sia del, del rialzo delle bollette sia alla, a, queste, a questi timori di rimanere senza energie per questo inverno. Però in realtà io mi ricordo, se non sbaglio, io ho fatto un articolo su Transformo, sulle questioni delle bollette salate, a, febbraio di quest'anno quindi quando ancora non c'erano questa non c'era diciamo non era scoppiata la guerra eh, con le situazioni che c'era adesso. Una cosa che era evidente già da allora è che uno degli elementi principali che portava al rialzo delle bollette erano diciamo le speculazioni finanziarie. Quello che è avvenuto in questi ultimi decenni in Italia ha fatto sì che gli acquisti non passassero per diciamo modalità che erano consolidate allora, cioè le aziende acquistavano l'energia a lungo termine, non a spot sulla borsa di, di sulla borsa olandese. E invece adesso siamo prigionieri di questa, di questa vicenda qua, eh, delle speculazioni. Questa peraltro è una cosa che non riguarda soltanto la questione energetica, ma comincia a riguardare tutti i beni comuni. Eh, si parla, non so se sia già iniziata, della quotazione in borsa dell'acqua. Quindi questo è uno degli, elementi, uno degli elementi principali da tener conto. Altra questione è che eh, qui hanno cominciato a parlare di come risparmiare, farci, farsi la doccia più fredda, tenere un'ora in meno di riscaldamento, ridurre i gradi di riscaldamento delle case, però sembra che nonostante ci siano un sacco di documenti dell'Unione Europea, dell'ONU, della COP25 COP eh, legati alla questione climatica, sembra che nessuno discuta, metta in discussione il modello, modello eh, economico-industriale. Io faccio solo un esempio. E se voi guardate i grafici che riguardano il costo delle principali... Eh, derrate alimentari, cioè eh, frumento, mais, soia, così, guardate i grafici dei costi e guardate il grafico dei costi del, eh, del petrolio o del gas, vedete che sono quasi completamente sovrapponibili, cioè se non ci fosse l'unità di misura eh, nessuno saprebbe dire qual è il grafico che riguarda il costo dell'energia o quello che riguarda il costo delle materie prime, quindi è evidente che c'è un modello in, agricolo, e industriale, fortemente energivo, legato all'energia. Una volta l'agricoltura era la principale fonte di energia per l'uomo, oggi invece è uno dei, dei settori dove si consuma energia. Per cui o si mette in discussione quel modello o non si affronta l'attuale crisi energetica, ma tantomeno si affrontano gli obiettivi, cioè, cioè si, si, si cercherà di raggiungere gli obiettivi previsti dalla dall'ONU nell'Agenda 2030 o dalla COP25 o dall'Unione Europea nell'ultimo pacchetto, quello del FIT55. Questo è un'altra eh, delle, quest un delle questioni da affrontare. L'altra questione da affrontare è una questione generale che riguarda eh, la geopolitica. A parte l'uso strumentale di questioni come l'identità eh, nazionale, eh, e cose di questo tipo, in realtà quello che accade oggi, che le guerre si fanno per le risorse naturali, si fanno, si facevano per il petrolio, si cominciano a fare per l'acqua e queste sono le, il, la principale, almeno per quello che, quello che penso io, è la principale fonte, diciamo, eh, di guerra del mondo, cioè il controllo delle risorse naturali, tra l'altro fra le risorse naturali ce n'è una importante che è il suono. L'altra cosa che vorrei ricordare è che su queste questioni eh, dell'energia ci sono anche altre cose da, da affrontare. Una eh, vabbè, è quella che con la scusa, eh, vabbè, lasciamo stare, magari qualcun altro ne parlerà, voi vi ricordate la vicenda decennale, no più che decennale del CIP6, dove sostanzialmente con la scusa di finanziare le fonti rinnovabili in realtà si sono finanziati inceneritori, impianti industriali eccetera eccetera. Mi sembra che solo un terzo di quei oltre 50 miliardi che sono stati messi in gioco dal CIP6 siano andati per finanziare le fonti rinnovabili, quindi c'è tutto un discorso da fare su questo, ma al di là di questo c'è un'altra cosa che mi sembra opportuno sottolineare, Oggi, magari poi Andrea penso che ne parlerà di questo, si, eh, si è ravvivata la, la lobby del nucleare, il nucleare come grande fonte di energia centralizzata. Qui c'è un altro problema, che è quello eh, diciamo, dell'accesso democratico a queste risorse. Oggi, per come è strutturata l'energia, il, eh, il principale meccanismo è quello delle grandi centrali, dove l'accesso all'energia e la produzione stessa energia è delegato a grossi soggetti cioè non esiste un, un controllo democratico su questo e ci sarebbe ancora meno se ci fossero le centrali nucleari fortunatamente noi in italia abbiamo iniziato poi ne parlerà qualcuno mi dispiace che non ci sia Elena Govoni che è stata assorbita da un impegno che, che avrebbe parlato anche lei di questa cosa delle comunità energetiche qui c'è la possibilità di instaurare un nuovo meccanismo di accesso all'energia che sia diffuso e più alla disponibilità di tutti. Questa è una delle, esatto, delle mi, sentite? Che... Mi, sentite? Sì. mi sentite? Sì. Ok, grazie. Questa ecco, è, è l'altra delle cose su cui noi vorremmo discutere. Io eh, la chiudo qui perché sono stato anche troppo lungo. Adesso io passerei appunto la parola ad Andrea che ha eh, un ampio spazio di eh, discussione. Poi, eh, se qualcuno vuole intervenire da subito, basta che lo segnala sulla, sulla chat e io gli do la parola, se no eh, vado... come mi gira, insomma. A te Andrea. Ok, grazie Riccardo. Io mi aggancio a quello che hai detto tu, no? siamo di fronte viene chiamata la tempesta perfetta, no? pandemia, poi cambiamenti climatici, la guerra, la crisi economica, la scarsità di risorse. Però in una, se mettiamo insieme queste cose, eh, io penso a, a, al club di Roma di 57 anni fa, ecco, più o meno. 82. Eh, eh, no, ancora allora, di più di 57 anni fa. 82. Perfetto. E con eh, gli aggiornamenti, quello che fa, che è stato tutto quel lavoro, è proprio trovare eh, eh, l'interconnessione tra i vari fattori, no? Quindi eh, le relazioni che ci sono tra i vari fattori. In realtà fa buon gioco presentarle come una uh, casualità. Eh, purtroppo siamo così sfortunati che dopo la pandemia è scoppiata una guerra. Invece sono... Eh, eh, tutti fattori che hanno uh, uh, un denominatore comune. Eh, pensando alla pandemia, insomma, eh, 8 miliardi di persone circa, ormai siamo, che eh, vanno in giro per il mondo, con merci che si spostano da un continente all'altro, con l'invasione di ogni residuo, eh, spazio di naturalità, è una... Una pacchia per qualsiasi virus per partire dal posto più remoto della Terra e espandersi a livello mondiale. E, e, e, I cambiamenti climatici e, sottendono eh, a tutta questa, sono sullo sfondo di tutta questa situazione. E, la guerra, come dicevi tu, eh, scoppia per, la, eh, per una questione di accesso a risorse, eh, sempre ritornando quegli 8 miliardi di persone che eh, hanno, eh, tra virgolette, eh, faccio dell'ironia, la pretesa di eh, avere un equo accesso alle risorse e se vediamo la situazione internazionale eh, da un punto di vista della, della distribuzione delle risorse e pensiamo a dati come eh, quello del 10% più ricco della popolazione mondiale, che attualmente riceve il 52% del reddito globale mentre il 50% più povero ne riceve solo l'8,5%, ce la dice lunga su un modello che dice ai poveri statevene tranquilli perché sennò noi i più ricchi non riusciamo a raggiungere questo obiettivo del PIL che cresce perché eh, siamo noi a farlo crescere. E, e, e, disgraziatamente questa stragrande maggioranza dell'umanità ha l'assurda pretesa di voler partecipare alla spartizione di questa torta e anzi addirittura ammirare ad aspirare a, a un livello di consumi eh, almeno confrontabile lontanamente con quello della parte ricca del mondo. È chiaro che tutto questo porta a un regime di scarsità delle risorse e quindi alimenta la conflittualità internazionale, non è eh, un, un caso che non si trova una via di uscita dalla guerra in Ucraina e già gli, gli Stati Uniti vanno a stuzzicare la Cina eh, intorno a Taiwan e cose di questo genere. Vabbè, lasciamo perdere. I, Roberto Musacchio è il maestro per me eh, su, questo, su queste politiche internazionali che è un paese che non ha neanche riconosciuto la, la, la, la Repubblica che va a, a rifornire di armi, mi sembra abbastanza paradossale. E Quindi è chiaro che qui c'è sullo scacchiere una conflittualità crescente per l'accaparramento di risorse sempre più scarse, e quindi tutti i parametri eh, al di fuori della, del riconoscimento di un limite e della necessità di una condivisione, delle, eh, delle risorse disponibili vanno completamente a sballare. E un terzo elemento che vorrei sollevare è il fallimento delle COP, veniamo ai cambiamenti climatici. Eh, qui sono ormai 27 anni e, e le e concentrazioni atmosferiche di CO2, 27 anni di COP, le concentrazioni atmosferiche di CO2 hanno ormai stabilmente superato le 400 parti per milione. Non faccio l'elenco perché è inutile, ormai lo leggiamo quotidianamente, delle catastrofi climatiche, ormai il, il sistema è entrato in una situazione, eh, non di non ritorno, ma in una situazione eh, tragica. Siamo ormai all'anticipazione di quello che sarà sempre di più il, il futuro e parliamo, noi ci allarmiamo di quello che succede tragicamente nel nostro paese, ma ci sono paesi che stanno soffrendo ben più di noi. Penso a quello che sta succedendo eh, in Pakistan, credo che si parla di qualcosa come eh, eh, tre quarti della superficie del, del paese alluvionata con milioni e milioni di persone eh, eh, afflitte da, da queste situazioni. Oppure non mi di lungo sulle anomalie climatiche perché la lista sarebbe lunga e poi nulla aggiungerebbe all'analisi all che stiamo tentando di fare in questo, in questo incontro. E le concentra queste concentrazioni di atmosferiche ci, ci portano a temperature che già sono abbondantemente, si stanno stabilizzando al di sopra del, dell'aumento di un grado e sono concentrazioni che eh, si riferiscono a due milioni di anni fa. Il precedente 2 due milioni di anni fa, quando l'Homo sapiens ancora non calpestava il pianeta Terra, tanto per dare un elemento di eh, straordinaria eccezionalità. Questa eccezionalità scompare, viene attenuata perché scoppia una guerra. Per cui eh, qui mi viene in mente eh, Roberto tanti anni fa quando parlavamo della, della scuola di Chicago e della strategia della catastrofe. No? E questo è, è, è, è per questo io vedo che in questo periodo eh, ci sono settori eh, che eh, sono diciamo, in una situazione di face out rispetto ai cambiamenti climatici o rispetto ai risultati realmente ottenuti come l'energia nucleare nei, nei 60 anni 70 anni di industrializzazione e che trovano nel, in questa catastrofe eh, il, eh, diciamo una grande opportunità eh, di reinserirsi in gioco eh, con attraverso eh, eh, diciamo agganci la diffusione di informazioni eh, riprese poi da... Eh anche in questa campagna elettorale dei politici penso alle affermazioni di Calenda e a tutte l'enfasi le, che si dà a questo nucleare pulito della terza e quarta generazione che come immagino sappiate tutti non esiste perché è in una fase di eh, se volete di avanzata sperimentazione ma manca quella sperimentazione per un'applicazione industriale sulla, su larga scala che dimostri l'effettiva non solo eh, la sicurezza ma anche l'effettiva uh, riduzione delle emissioni che comporterebbe. Dagli studi che, che eh, io ho esaminato, eh, ricordo di aver dato anche una decina di anni fa una tesi di laurea su questo, eh, le emissioni di CO2 del, del settore nucleare, eh, è, è vero che attualmente sono molto più basse di quelle del, del, del metano, diciamo, della fonte fossile a minore emissioni, ma è anche vero che sono fortemente dipendenti dalla, eh, del, diciamo, dal ciclo che precede la centrale. Questo non viene mai detto da chi propone le centrali nucleari cioè dall'estrazione del materiale uranio o torio che sia alla sua lavorazione alla preparazione del cosiddetto combustibile nucleare che poi deve entrare in centrale si parla soltanto della centrale come se potesse essere un oggetto isolato e, e finché il, il contributo del nucleare di appena il 10% dell'elettricità dell mondiale come adesso in 70 anni non mi sembra un grande risultato di grande successo oltre a non aver risolto nessuno dei problemi che avrebbe dovuto risolvere quello delle scorie dello smantellamento vediamo anche la, la grande difficoltà che hanno che ha la Francia su questo che adesso deve provvedere allo smantellamento di gran parte delle sue centrali non solo ma che ha anche dovuto eh, far funzionare eh, a causa della siccità che si è scatenata quest'estate a basso regime molte delle sue centrali per mancanza di acqua di raffreddamento e se voi, se si vuole ipotizzare che il nucleare possa dare un contributo eh, alla riduzione delle emissioni vuol dire che si deve sganciare da quel 10% e deve avere uno sviluppo considerevole. Questo sviluppo considerevole comporterebbe rapidamente una, la necessità di accedere a risorse uranifere eh, più remote, più profonde, a minor tenore, quindi a un aumento della CO2. Dai, dai calcoli che ricordo fatti per quella tesi di laurea che ho accennato, eh, questo comporterebbe che già eh, nel giro di pochi decenni, già nel 2030-2035, ma sicuramente intorno al 2050, le emissioni del, di CO2 del kilowattora nucleare supererebbero del, quelle del metano. A parte questo c'è tutta la questione dei costi, ma adesso non possiamo fare un dibattito esclusivamente sul nucleare. E la cosa, diciamo, eh, è sorprendente è che tutto questo eh, fa passare in secondo piano, eh, eh, c'è anche una, in secondo piano la, la soluzione, eh, eh, eh, l'unica soluzione possibile, almeno fino al 2050, che è un ricorso massiccio alle energie rinnovabili. Non sono l'utopia di vecchi eh, eh, ambientalisti, ma c'è un rapporto della IEA, del eh, recentissimo rapporto della IEA, che si chiama emissioni nette pari a zero entro il 2050, che prevede un ricorso alle fonti rinnovabili per l'elettricità del 90%. 90% fonti di un 10% chissà che ci sta dentro, forse ancora qualche fossile oppure il nucleare residuo. Ma c'è un rapporto molto più interessante per me che nasco, anche se poi l'ho fatto così poco nella vita come ingegnere elettronico, e che nella eh, rivista del International Electronic and Electrotechnical Engineering, eh, che si intitola On the History and Future of 100% Renewable Energy System Research, che stabilisce, che descrive una strategia che porterebbe al 100% di eh, energie rinnovabili entro il 2050. Eh, quindi non è una strada per eh, sognatori di vecchi ambientalisti, ma è una, eh, ormai una concretezza. E se andiamo a guardare i costi, abbiamo eh, oggi attualmente con l'esplosione del costo del metano, eh, nella graduatoria del costo del kilowattora, eh, subito dopo il metano, viene il nucleare, che ha costi quattro eh, volte superiori a quello, a quello del fotovoltaico a quello dell'eolico. Questo non viene mai detto, perché si, ci si riferisce a costi di dieci anni fa, senza considerare che negli ultimi dieci anni le fonti rinnovabili hanno avuto un progresso enorme, un abbattimento dei costi enorme. E di pochi giorni fa l'annuncio la, che eh, un brevetto italiano è stato premiato a livello europeo per l'abbattimento della CO2 nella produzione fotovoltaica, utilizzando una tecnologia nelle connessioni che risparmia molto materiale, e riduce enormemente eh, le emissioni e i costi della realizzazione dei pannelli invece dell'argento usa il rame quindi già questo può significare molto rispetto ai costi e che altro aggiungere? E a questo punto eh, quello che emerge è il quadro di una politica che non riesce ancora a riconoscere che il modello di sviluppo attuale come diceva Riccardo dopo aver espresso per circa tre secoli tutte le sue potenzialità, conosce un inevitabile declino ormai la soluzione del problema climatico del problema e, e, energetico del problema della conflittualità internazionale eh, del problema della scarsità di risorse è tutta eh, contenuta in un cambio di paradigma eh, economico energetico che vede al centro le energie rinnovabili eh, quello che viene detto dagli avversari delle energie rinnovabili. adesso attenzione che il settore nucleare tende a dire che è un settore che è alleato delle energie rinnovabili, che le ammette nei suoi progetti, che sono complementari. Noi invece, diciamo allacciandomi a quello che diceva Riccardo, sono tutt'altro che complementari, perché il limite che riconoscono, che attribuiscono alle energie rinnovabili è quello di essere eh, eh, di bassa diciamo, eh, intensità, di bassa potenza, no? quindi di essere energie distribuite. Ma eh, questo è il vantaggio delle energie rinnovabili, perché ti riduce eh, il... il il, la grande potenza viene fatta per centrali che hanno bisogno, attraverso i cicli termodinamici, per avere un rendimento sufficiente di avere una potenza concentrata. Le energie rinnovabili che hanno, penso al, al fotovoltaico, che, il cui rendimento non dipende dalla dimensione dell'impianto, hanno proprio il vantaggio di poter essere distribuite in prossimità dell'utenza, quindi di sincronizzare produzione e consumo, quindi di ottimizzare eh, il funzionamento e di ridurre le enormi perdite che invece le grandi centrali hanno nella trasmissione in rete. Enormi perdite aggravate anche dalle ondate di calore, sappiamo che le perdite in rete aumentano con l'aumento della temperatura. E... Quindi rifiutarsi di riconoscere che siamo un punto di svolta, un punto di svolta preannunciato, che vado a chiudere perché non voglio discorso enorme, preannunciato, abbiamo, ci siamo riferiti al, al Club di Roma, ma possiamo riferirci al, al, a tutte le analisi sui cambiamenti climatici, eh, significa che eh, c'è, come sempre nei passaggi eh, storici evolutivi del, dell'umanità, una fase in cui il vecchio eh, sistema, che ha un'enorme spinta, un eh, ancora un enorme potere finanziario ed economico e anche infrastrutturale, tende a eh, prolungare la sua vita il più possibile. Quindi è una resistenza che ci si aspetta eh, fino a un certo punto in cui il nuovo eh, è talmente eh, più appetibile che va a sostituire eh, il vecchio. Ma su questo eh, di vecchio c'è la politica che ci si mette di mezzo. Eh, la politica che eh, anche in questa crisi eh, energetica eh, punta eh, a cercare soluzioni eh, immediate che non fanno altro che allontanare la soluzione definitiva, cioè mettere una toppa che ti allontana la soluzione reale. Eh, eh, mh, riapriamo le centrali a carbone, se si, tratta di un transitorio di, di pochi, se si trattasse di un transitorio di pochi mesi, ma, eh, questo potrebbe essere anche plausibile, ma dal momento che quando si apre questa breccia, non si sa quando si richiuderà, eh, è chiaro che è qualcosa di assolutamente... Eh, non accettabile, come non è accettabile neanche il trasporto del gas via mare se non per una, per una situazione di... Eh, Immediatezza di qualche mese, perché se ragioniamo già in termini di un anno, di due anni, di tre anni, soltanto a, eh, dando attuazione a tutti i progetti già eh, presentati e bloccati sulle energie rinnovabili, potremo ottenere ampiamente gli stessi risultati. Poi c'è tutta l'enfasi che la politica fa del, del, del metano, diciamo, eh, no, del nostro metano, del metano italiano. Ormai sono anni che sappiamo la, le quantità quali sono, che rappresentano le quantità conosciute e previste, diciamo quelle probabili, e che si tratta di mesi dei consumi eh, nazionali. Quindi stiamo parlando di sciocchezze soltanto per poter mantenere in vita dei settori che invece devono eh, eh, uscire dalla, da, eh, di scena gradualmente, con tutta la gradualità che si vuole, ma il più rapidamente possibile. Allora io chiuderei questo mio intervento con una cosa. Ecco, Spesso quando racconto, e immagino anche a voi, capiti la stessa cosa, raccontiamo queste cose che sono mere realtà dimostrate dai dati, e nella migliore delle ipotesi, eh, o se parliamo della guerra ci dicono che siamo amici di Putin, se parliamo dell'energia mi dicono che sono un illuso, un naif e cose di questo genere, un utopista. Bene, io vi dico una cosa e qui chiudo. Che cos'è un'utopia? Se, se, se non la storia dell'umanità non avesse avuto degli utopisti, saremmo ancora all'età della pietra, cioè qualcuno che pensa che si possa fare qualcosa che non esiste e che poi alla fine l'ha fatta e l'umanità è andata avanti. Quindi eh, se vi danno degli utopisti, io sono contentissimo, non penso di meritare un titolo di questo genere, ma magari riuscissi a realizzare qualcuna delle nostre utopie. Grazie. Bene. Grazie Andrea. Eh, naturalmente poi eh, puoi replicare eh, sentendo gli altri interventi. Io non ho nessuno che ha chiesto di parlare. Io sì, mi sono iscritto. Eh, non me l'hai detto, non hai mandato la chat. Ho alzato quindi. la mano, ho alzato la mano. No, non sei visto. Eh, C'è una mano alzata. proprio Guarda. aspettando un tuo intervento, Roberto. Sì. Eh, no, tra l'altro, siccome io non conosco tutti, se... Eh, Interviene, poi fa un si presenta. Un attimo, mi farebbe cioè sare, sarebbe utile. Così, io faccio cerco di fare un rapporto sulla riunione, sapendo anche chi interviene. Per esempio, eh, c'è Loretta, che non so chi sia eh, Loretta Mussi. Fare. Te lo dico io ah, perché Loretta. non frequenti l'Osservatorio Europa. Quindi sì. eh, va bene. Qualcosa, allora, eh? Roberto, sì. no, dico qualcosa intanto che gli altri. Eh, io riorganizzano le idee, uno perché mi, Andrea mi ha citato, mi fa piacere, abbiamo girato eh, l'Italia in lungo e largo insieme eh, diciamo per parecchio tempo, eh, ma anche perché vorrei riprendere il concetto iniziale che lui ha proposto, che mi pare assolutamente in, in sintonia con quanto avevamo detto pensando a queste iniziative. Cioè lui ha parlato di tempesta perfetta, no? Andrea, questa è stata la tua definizione. Io credo che mai in questi 50 anni noi siamo arrivati a questo punto, cioè al rischio e anzi al trovarsi dentro il congiungersi di tutte quelle crisi che tu hai elencato. Noi abbiamo una crisi ambientale, dell'energia, del clima, una crisi della guerra, della pandemia, una crisi economica e sociale. Che si intrecciano, si alimentano, si motivano insomma l'una con l'altra. E io penso che noi dobbiamo, a partire da questo appuntamento, mettere a tema precisamente questa esigenza, cioè di discutere della questione tempesta perfetta e dell'intreccio tra le crisi, con un avvertimento che io sento di fare, cioè, noi non siamo di fronte a una occasione, noi siamo di fronte a un disastro. Non solo potenziale, ma già in atto. Eh, lo dico perché c'è questo modo di pensare. Io penso anche eh, purtroppo ai grunen tedeschi, lo, ne leggo spesso, essendo loro forza determinante nel governo di una grande eh, realtà europea come la Germania, che pensano alla guerra eh, eh, come occasione di, io penso che invece noi siamo di fronte una situazione disastrosa non siamo di fronte al fatto che tu rispondi alla guerra facendo le rinnovabili tu per rispondere alla guerra devi costruire la pace e senza la pace non si va verso le rinnovabili cioè se non c'è questa comprensione del disastro e dell'interconnessione che porta alla tempesta perfetta non siamo all'altezza di affrontare la situazione anche perché, e questo è il secondo punto che riprendo da Andrea, noi siamo di fronte al fallimento di, di 50 anni di politica. Adesso fallimento è, è un'espressione molto forte, ma se si arriva alla tempesta perfetta è perché eh, eh, quanto si era costruito, anche in termini importanti, io ho fatto parte di diverse delle conferenze tra le parti, delle coppe di cui parlava Andrea insomma. no? Eh, sapete che l'Europa, l'Unione Europea, si è molto caratterizzata, le gestioni eh, a volte delle presidenze democratiche americane e quant'altro, eh, però il punto di fondo, cioè aver affidato la questione ambientale e climatica, e da questo punto di vista l'energia è un punto cardine. Eh, quando nascono i movimenti ambientalisti moderni, nascono con l'idea che l'energia è un punto di snodo fondamentale per leggere per leggere la realtà contemporanea, li hanno affrontati con il mercato e questa questione non ha funzionato. Cioè il mercato come elemento di pacificazione tra i paesi eh, e, e insieme con la natura non ha funzionato. Noi ci troviamo dentro una tempesta perfetta con la natura e dentro la guerra. Guerra mondiale a puntate, ma che rischia sempre di più di essere l'ultima puntata e peraltro con una serie di passaggi che vanno visti, perché noi abbiamo vissuto eh, l'epoca della globalizzazione eh, che sembrava diciamo, accompagnare quest'idea eh, di un governo mondiale attraverso il mercato, eh, del rapporto nuovo tra economia, ambiente, società, e società, e poi abbiamo vissuto eh, drammaticamente una crisi di questa globalizzazione che si manifesta adesso in questa situazione quasi orwelliana, non siamo neanche più alla guerra ideologica comunismo contro, eh, democrazia contro comunismo, siamo all'ovest contro l'est e, e siamo alla guerra tra a, autocrazie e democrature, eh, tra nazionalismi e suprematismi. Da questo punto di vista abbiamo fatto un appuntamento su questo, non so se hai letto Andrea, ma il documento Nato 2030 è emblematico e precisamente al centro la questione climatica, per dire che per mantenere eh, la supremazia del proprio modo di vita rispetto alla questione climatica occorre eh, essere resilienti, e cioè ant anticipare i conflitti e dominarli su tutto il campo qualsiasi esso sia e stiamo riuscendo a sommare insieme lo dico anche dal punto di vista di una discussione teorica che abbiamo avuto eh, due elementi cioè imperialismi che si combattono l'un con l'altro e poi un impero finanziario che in qualche modo, come si può dire, fa da, da K a tutti e due. Cioè noi stiamo combattendo anche attraverso l'arma del metano questa guerra tra Russia e Nato e, e contemporaneamente abbiamo che la borsa di Amsterdam determina le condizioni di tutti noi, cioè la finanziarizzazione Vengono messi in discussione in gasdotti, eh, non funziona questo, non si va da qua, si va da un'altra parte, ma eh, nessuno dice che, che si può mettere in discussione quello che passa invece dentro le borse finanziarie. Nessuno, da una, né da una parte né dall'altra. Per usare un termine chiaro a Pedrella manterrei questo termine dei dominanti che rimangono dominanti e si articolano tra impero e imperialismi in lotta. Allora, io penso che di fronte a questo, eh, se c'è la tempesta perfetta, noi abbiamo bisogno della bonaccia perfetta, cioè dobbiamo ricostruire eh, un, quella che Kant chiamava la pace universale, cioè noi abbiamo bisogno di una pace con la giustizia e quindi di un'azione su più campi, insomma, eh, che mette insieme eh, eh, la lotta per la pace come, come a priori fondamentale eh, con eh, eh, l'esigenza di ricostruire, un'economia che sia giusta eh, e contemporaneamente ambientale eh, sapendo che i due termini stanno assolutamente insieme e però sapendo che non siamo di fronte all'occasione siamo di fronte al fare esattamente il contrario e qui vengo anche alle cose sull'Italia che diceva Andrea insomma, cioè non c'è dubbio che le, i trend complessivi non solo dell'Italia siano eh, tutti in negativo cioè, tutti stanno facendo il peggio. Eh, cioè la, se c'è una cosa peggio della globalizzazione è la sua rottura per vie geopolitiche. Rincorriamo le fonti energetiche nei modi più assurdi, mh, riapriamo cose come il carbone, la Francia dice che il nucleare non lo vende neanche più, se lo tiene, eccetera, eccetera, e, e chi ha problemi eh, rimane nei problemi ancora più seriamente di quello che era al passato, ma naturalmente oramai i problemi riguardano da questo punto di vista vengono al pettine i nodi italiani, eh, lo dico rapidissimamente. Eh, prima Riccardo citava Cipsei. Io penso che questo capitolo della storia italiana vada ri, eh, riproposto. Tu quanto hai detto 50 miliardi? Eh, noi abbiamo avuto per, credo, 20 anni eh, un giro eh, di soldi che era circa di 15 mila miliardi delle vecchie lire all'anno per contratti mediamente ventennali attraverso il quale il 20% dell'energia elettrica prodotta in Italia veniva, tra virgolette, riciclato nel sistema CIP6. E io ci mesi in mani, tra i primi credo, quando finalmente furono pubblicati dall'autority dell'energia i dati di questa vicenda qui, è altro che qualche inceneritore. C'è in mezzo tutta il le gota, le tutto il gota della, della, della, di Confindustria. Ci sono tutte le produzioni eh, industriali e poi c'è la distorsione di vecchie produzioni industriali che attraverso le turbogasse che dovevano servire formalmente all'autoproduzione energetica eh, eh, a fronte di un consumo di pochi megawattori andavano a centrali installate di 400 800 megawatt noi abbiamo attraverso questo gigantesco giro di denaro pubblico eh, che è stato eh, insieme alla tav eh, la cosa più enorme ma molto superiore alla tav noi abbiamo adesso un, un, un paradosso in Italia. Noi non ho i dati a portata, Andrea, però eh, eh, li, ho, li ho messi anche su Facebook recentemente, ci ho scritto su letto. Noi abbiamo una potenza energetica elettrica installata che è praticamente il doppio del consumo di punta massimo mai realizzato in Italia. A metà. Cioè un, un, un surplus per il quale sono stati investiti l'ira di Dio soldi che francamente eh, eh, rende il paese, come si può dire, arrocchiato eh, intorno a, a un modello che è quello metanifero, metanifero elettrico. Dall'altra parte, abbiamo fatto una scelta che qui io eh, impazzisco quando sento anche in televisione, eh, cioè il governo Monti ha deciso eh, il passaggio ai contratti spot sul metano in maniera tale che sono diventati due terzi del totale. Noi abbiamo contratti anche a lungo periodo eh, fatti con i produttori, con i distributori di metano che sono eh, stati eh, rivisitati dalla clausola SPOT e cioè sono legati all'andamento speculativo di borse. e quello è stato fatto durante il governo Monti che contemporaneamente ha liberalizzato il sistema contrattuale degli accordi energetici metanifici. Abbiamo pagato un prezzo enorme a questa scelta che non viene porto, portato in, in superficie. E secondo me, e ho chiuso, non viene modificato sostanzialmente dal PNRR. E ha voglia qualcuno a dire ho portato un sacco di soldi a casa col PNRR. Ma su questo punto strategico cioè di invertire questo ruolo che l'Italia si è costruita non c'è un intervento sostanziale del PNRR tale da andare verso la, la bonaccia perfetta ed uscire, se possibile, dalla tempesta perfetta prima di essere ingoiati. Ho finito, Riccardo. Bene, eh, dunque, mi sembra che eh, abbia già chiesto di parlare Paolo per cui darei la parola a lui. Ciao Riccardo, ciao a tutti, sono felice di, di trovare Andrea. Ciao caro Andrea. Prima o poi ci rivedremo anche fisicamente. Eh, vado, bello vado velocissimo, eh, ponendo delle domande. Eh, se ci troviamo di fronte a una tempesta, una catastrofe perfetta, dove appunto tutto si tiene... Allora credo che sia eh, necessario per eh, capire come si può uscire da una tempesta perfetta ehm, dire eh, che eh, la questione eh, climatica è solo uno dei sintomi di questa tempesta e di questa catastrofe ecologica. Eh, Rostrum, ci sono gli altri nove almeno eh, eh, come vengono chiamati, insomma, eh, soglie, eh, limiti eh, planetari, geo-biofisici che sono stati, che, che vengono travolti e di cui nessuno ne parla. E di cui nessuno ne parla. Primo fra, fra tutti la, la, la diminuzione della, della biodiversità, cioè la desertificazione, la morte, la morte della vita sul pianeta Terra che non è che, che verrà nel 2050 se passiamo eh, l'uno e mezzo è, è già in corso noi stiamo questo sistema economico produttivo, industriale e così via sta portando la morte, è un sistema che ha dichiarato guerra alla vita sta portando alla vita tu dicevi due, cioè, le, le, il clima è quello, la concentrazione di CO2 nell'atmosfera è pari a quella di due milioni di, di anni fa. La sesta estinzione di massa è, noi stiamo portando, altro che all'età della pietra, stiamo portando a 6, cosa sono, 65 milioni di anni fa, cioè stiamo distruggendo la vita quotidianamente, sistematicamente. E quando, quando si estingue una specie, eh, vivente. È, una, è irreversibile, non c'è eh, per fortuna scienziato in grado di... Eh, c'è Bill Gates e altri che stanno tentando di vedere come eh, rimettere vita partendo da una, da, da, da una cellula a un dinosauro, ma per fortuna non ci stanno riuscendo. Quindi la prima cosa che dobbiamo dire è questa, è questa che la crisi climatica anche i ragazzi di, di Frida for Future non, non, non, non, non, non in essi le connessioni tra tutte queste, queste cose compresa la, la perdita di fertilità del suolo insomma compreso e la bandana sciva ha ragione insomma le, le, il carbonio va restituito alla terra stiamo desertificando la terra la fertilità della terra quindi, ehm, quindi piantare alberi per togliere il carbonio da, e ripristinare quindi un ciclo eh, eh, naturale virtuoso sarebbe la prima cosa no, da, da, da, eh, da pensare. Mancuso dice che piantare qualche eh, miliardo di alberi sulla faccia della terra non è un'impresa impossibile, non è un'impresa impossibile, non è un'impresa impossibile e sarebbe la strada naturale per riprendere dei, dei, dei, dei cicli naturali. Quindi la prima cosa è questa che volevo, che volevo dire, perché altrimenti sembra che si possa uscire dalla eh, tempesta perfetta con i pannelli solari, le pale e queste cose qui. Allora la domanda che ti volevo fare, vedendo anche dei dati che, eh, che, eh, che vedevo, eh, certo eh, sta aumentando in tutto il mondo, la eh, produzione di energie da fonti, da fonti rinnovabili e però sembra che la domanda di energia continui a correre. quindi queste fonti rinnovabili stanno semplicemente facendo una rincorsa impossibile una rincorsa impossibile se non si agisce sul lato della domanda se non si agisce sul lato della, della diminuzione della domanda perché altrimenti è come Pallante ci ricordava Anni fa è come buttare eh, energia in una pentola bucata. Eh, se non prima non chiudiamo i buchi, e non è solamente una questione di efficienza, è una questione di diminuzione netta della domanda. Se non diminuiamo la domanda, non basteranno i. E le pale paleoliche e, e, e tutte le, le, le diavolerie del mondo, sarà un inseguimento senza fine e questo nessuno ce lo dice. Cioè, stiamo mettendo diciamo, dei limiti sulla, sulla produzione facendo finta di non sapere che la produzione insegue, insegue la domanda. Allora, eh, cioè l'idea che sta passando, che quella che è il switch, no? basta... Cambiare la, la, la, la, la benzina, no? passare dalla benzina all'elettrico e, sì. e, e siamo a posto. Io credo, ecco, poi tutte queste tecnologie elettriche, compresa, leggevo, è vero o no? Faccio una domanda. Le automobili elettriche hanno una quantità di materiali e di materiali particolari, di, di quelle eh, terre rare, metalli preziosi e così via su cui si stanno scatenando le guerre, le guerre guerreggiate eh? eh, non c'è solo l'Ucraina, c'è il Congo c'è tante, tante, altre, tante altre cose eh, per, eh, allora vedevo anche il litio è, è, è sostenibile è, le, le, le, le, le, con che cosa diavolo si fanno ste pale, ste cose, e, e queste pale, queste cose e queste batterie non lo diciamo che, eh, che la i prelievi, l'estrattivismo. è stato le... acceso tutte le internet perché non riesco a partecipare alla riunione. Non ho capito, non lo so. Finisco subito, scusa, volevo essere più chiaro. Quindi la, la, la questione che volevo dire era... Se ci limitiamo appunto a un secondo me, insomma, a un capitalismo elettrico per uscire dal, dal, dalla, dalla tempesta perfetta, secondo me pigliamo una, una, canto, una cantonata, una cantonata. Una cantonata e, e mi pare appunto che, che invece appunto, il, il, anche gli interessi finanziari, adesso, così via, prima o dopo sposteranno allora eh, guadagnare col petrolio o guadagnare con, con, con l'elettrico, gli basta guadagnare, allora tutta questa riconversione eh, è eh, sull'elettrico, sul, sulle rinnovabili, io lo vedo semplicemente come un tentativo del, del grande capitale di rimettere in moto un, um, un ciclo espansivo eh, su una nuova domanda sulla nuova eh, domanda che però non cambia, eh, non cambia né i rapporti di potere né le condizioni eh, né, né tantomeno diminuisce i rischi di guerra eh, eh, eh, eh, e le disparità, eh, le disparità nel mondo ecco, io sarei per mh, incominciare a, eh, a scusa, l'ultima cosa che ti volevo chiedere eh, Andrea è questo sulla geoingegneria perché mi pare di capire che eh, tutti gli obiettivi eh, del, di, di, di Parigi, eh, delle COP e così via, si basano in realtà sulla cattura, delle, sulla cattura del carbonio. Eh, senza la cattura del carbonio, mi pare che... Ma lo stesso IPCC? E questo è un problema che riguarda anche noi le sinistre, Roberto. Be vedevo che gli ecosocialisti, eh, americani, eh, non solo, sulle tecnologie di eh, cattura del carbonio si sono divise, c'è una parte di ecosocialisti che eh, dicono che bisogna prendere, che, che sono tecnologie utili alla... alla, alla... Eh, è scritto, eh, lo, lo fanno, quindi noi dobbiamo eh, insomma tentare di avere una, una dimensione eh, un attimo più problematica di, della, della, della riconversione, cioè non è solamente una riconversione energetica, è una riconversione ecologica, sistemica, che va, eh, che va messe, che, su cui dobbiamo sfidare insomma, questa, questo, questo riformismo, perché altrimenti se è solamente un cambio di tecnologia, vedevo anche qui, il, il, i consumi dei server e di queste diavolerie di, di strumenti, ormai hanno superato, eh, superato quelle dell'intero settore navale e, e, e aeronautico, cioè il, il consumo di energia di queste eh, rivoluzioni, di queste cose su cui appunto il secondo pilastro, no? il primo, è, il secondo pilastro è il, il digitale, questo digitale ha un impatto che è più grande, del, un impatto energetico, sto parlando di impatto energetico, stanno costruendo i server, in polo nord sotto i ghiacciai per riuscire a diminuire i consumi, consumi del raffreddamenti di queste, di queste macchine. Allora vogliamo dire che è una strada, strada infinita, è un inseguimento infinito se continuiamo a sviluppare una crescita del, del, del delle, delle produzioni se tutto questo serve per aumentare la crescita delle, delle, delle merci comprate e vendute non, non usciremo fuori neanche con i pannelli solari ecco, questo secondo me è la cosa che bisognerebbe dire sì. e dunque eh, adesso prima di dare la parola a Franco Russo che l'ha chiesta, volevo appunto ricordare una cosa perché mi riallaccio alle cose appena dette a Paolo Cacciari Ricordo che eh, dati ormai superati, vecchi, di qualche di, decina di anni fa ormai, dicono, eh, relativi all'Italia, dicono che la percentuale minima di carbonio nel suolo necessaria a garantire la fertilità è sotto il livello minimo in, in, nel quasi il 40% delle terre fertili in it italiane, in particolare nella pianura Padana. Questo a causa di cosa si, si usa, dei meccanismi di coltivazione, dell'uso dei fertilizzanti di sintesi e così via. E infatti io facevo l'esempio della crescita dei consumi energetici in agricoltura per, per, per collegarmi al discorso che ha appena fatto Paolo Cacciari, cioè noi non possiamo non considerare l'aumento continuo di consumo di energia. E, bene, e do allora la parola a Franco Luffo che l'aveva chiesta, poi se non la chiede nessuno, io non so, eh, darò la parola così come mi gira a me. Grazie mille. E ancora un saluto a Andrea, non perché solo è particolare, ma perché da anni e anni appunto non ci incontravamo e come al solito ha fatto un'introduzione, un, un intervento documentato e molto argomentato e così come saluto anche Paolo Cacciari, da cui non ci vediamo di persona da molti, da molti anni, anche se io seguo le, le iniziative che Paolo porta avanti. E io volevo toccare eh, fondamentalmente un punto eh, su cui spero anche di, diciamo così, di provocare l'intervento sia di Alessandro che di, che di Ernesto. E il punto è questo dell'artificialità, del mercato dell'energia. Ora, ovviamente tutti noi, siccome siete tutte persone coltivatissime, sappiamo benissimo che appunto la, diciamo, la, la, la mercificazione de, de, della terra, e quindi compresa l'energia, ehm, è stata teorizzata appunto come uno degli elementi più drammatici appunto dello sviluppo del del capitalismo da polani e però al di là adesso del riferimento culturale che ha poca importanza io mi rifaccio ad alcune diciamo analisi da parte di esponenti del dell'intellettualità economica della borghesia diciamo così e, per dire come appunto noi il, il, il primo elemento che dovremmo ovviamente ognuno parla per sé Ognuno ritiene importante quello che sta dicendo, ma insomma un elemento comunque cruciale, a mio avviso, è la denuncia dell'artificialità del mercato dell'energia. Ora sappiamo perfettamente che tutti i mercati sono artificiali perché senza l'intervento istituzionale del diritto eh, non ci sarebbe il funzionamento del mercato, ma in questo caso io voglio sottolineare il fatto che non si tratta appunto di una merce come un'altra. De, de, de, del pane o, de, o del vino. Si tratta appunto di un bene che è fondamentale per la sopravvivenza de, di qualsiasi società, anche di quella capitalistica, e invece appunto di dare una regolazione pubblica della produzione di questa, di questa merce fondamentale, come l'energia, eh, invece si è preferito eh, liberalizzarla e privatizzarla. Apro una parentesi, le stesse classi imprenditrici Ehm, hanno avuto dei cicli per quanto riguarda la produzione dell'energia. Perché se all'inizio, appunto, l'energia è stata prodotta in, in forma privata, via via, a cavallo del, dell'Ottocento e Novecento, e poi a metà del Novecento, in molte società capitalistiche l'energia è stata privatizzata, è stata scusate, pubblicizzata e poi ritornata. E perché? Perché ovvio l'energia è la, la garanzia primaria che una società, sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista della vita quotidiana, possa, possa funzionare. Ma per venire all'oggi, io vorrei ricordare un, un intervento di Davide Tabarelli, che tutti noi conosciamo perché è esponente di Nomisma Energia, eh, in cui eh, racconta, ovviamente, ovviamente sostenendo l'impositivo, racconta come a cavallo degli anni 90 le riforme abbiano spinto alla creazione del mercato dell'energia competitivi e il gas deve diventare una materia prima una commodity come le altre come il grano il cotone scambiate su borse merci dove dominano le transazioni di carattere finanziario secondo elemento che ricorda eh, Tabarelli ma lo dico perché potrei anche citare la fonte primaria che è quella dell'Unione Europea ricorda che nel 2003 quindi non decenni fa nel 2003 è partito il, il ttl ttf cioè il, il mercato del gas olandese famoso ehm, con scambio di partite fisiche che prevede la consegna su tutta la rete di trasporto del gas olandese in particolare verso un'interconnessione gigantesca con la germania questa è stata una scelta dell'unione europea cioè l'unione europea nel 2003 ha deciso che il mercato del gas dovesse essere regolato su quello spot eh, olandese e quindi da quel momento in poi è partito, diciamo così, non come si dice la finanziarizzazione, ma appunto lo scambio spot di questa merce, dove ovviamente i mercati funzionano con le valutazioni finanziarie, perché questo ci insegna Ernesto. Non è che lo scambio anche del grano o del vino avviene semplicemente fra, fra il compratore e il venditore, e, e, e sul mercato diciamo di sotto casa avvengono appunto sulla base delle valutazioni che i grandi finanziatori quindi i grandi investitori danno sugli sviluppi della profittabilità o meno dello scambio di, quelli, di quel tipo di merce quindi noi abbiamo avuto e questo è il primo punto che volevo toccare abbiamo avuto una scelta politica di privatizzare e liberalizzare l'energia e secondo l'Unione Europea ha deciso che il, il, il prezzo si dovesse fare sul mercato spot del, del, eh, olandese. Ha spiegato Putin in un in, intervento recente che ho inviato alla rete del, del, dell'osservatorio, in cui si dice che è veramente folle, ora se lo dice Putin è che è un autocrate, uno che si spe, specula, che è veramente folle fissare i prezzi dell'energia sul mercato spot perché per solito i prezzi dell'energia vanno, vengono fatti su, sul, su contratti di lunga scadenza perché richiedono investimenti molto forti e, e, quindi con blocco appunto di, di, di risorse finanziarie per un lungo periodo di, di tempo. E, a questo punto io dico allora che l'Unione Europea ha scelto appunto di, di avere una politica dell'energia che mh, mh, che privilegiasse la liberalizzazione e la privatizzazione, appunto perché l'energia dovesse essere trattata come una comoda, come una merce qualsiasi. Le contraddizioni che stiamo vivendo, l'ha detto Rifici, ma insomma lo leggiamo non per sminuire, ma su, tutto, su tutti i giornali, sappiamo appunto che non è stata solo la guerra in Ucraina, a determinare l'aumento de, de, del costo dell'energia, ma invece è stata tutta la politica che da decenni ne stiamo Noi, diciamo noi, le classi dirigenti europee, stanno, stanno um, perseguendo. E non la faccio lungo su questo, ma questo era il primo punto che volevo dire. Cioè c'è stata una scelta delle classi dirigenti appunto a privatizzare, a liberalizzare il mercato dell'energia. E Polani, eh, l'aveva già detto, Polani come... La, la pronuncia come volete, all'inglese, eh, lei ha predetto appunto che nel momento in cui eh, eh, si fosse giunto a, a, a commercializzare, a mercificare anche la terra e le sue risorse, noi saremmo, saremmo incappati appunto in una serie di contraddizioni molto violente, cosa che stiamo appunto vivendo. E, nel secondo elemento, mi rifaccio sempre a intellettuali diciamo dell'altra parte, perché sarebbe facile sempre citare quelli che hanno il nostro sostegno. Ma per esempio Alberto Clock, noi tutti ricordiamo essere fra i patrocinatori del nucleare in Italia e quelli che Roberto Musacchio se lo ricorderà, era quello che faceva le battaglie pro-nucleari, pro ha scritto però recentemente un volume per 24 ore, un volumetto che io vi consiglio di di tenere sotto mano, in cui ricorda appunto che le liberalizzazioni sono state fatte dai, dai governi di centrosinistra sinistra Il primo fu quello di Letta, il decreto legge eh, mh, nel 2000 che riceviva una direttiva del, del 30 marzo del 30 del 1998 del, dell'unione europea e Clo si lancia appunto contro lo ricordava Roberto Musacchio contro la politica fatta perseguita da Monti che era appunto dal governo Monti sostenuto appunto dall'unità nazionale che era appunto quella volta a liberalizzare il il, il gas ma eh, Clo ricorda una cosa che ovviamente voi che siete esperti lo, lo, lo sapete, è la scelta che imposa Eni di disfarsi della rete infrastrutturale, dandole le mani della SNAM. Quindi questo perché per consentire, come, come la politica è sempre dell'Unione Europea, nel momento in cui ci sono i servizi a rete, bisognava dare a un gestore altro dall'incumbent del, del prodotto, in questo caso dell'energia, in maniera che la rete potesse servire da strumento di competizione fra tutti coloro che non potendo ovviamente costruire una nuova rete perché essendo un monopolio naturale non so se dico bene Ernesto essendo una, un monopolio cosiddetto naturale la rete però potesse servire nel momento in cui è stata costruita dall'ente pubblica la concorrenza fra i vari fra i vari mh, diciamo distributori ed è la stessa cosa che è successa per mh, per l'acqua quindi anche qui è stata una scelta politica cioè le, le classi dirigenti hanno imposto, dopo che, che sia stata, è stata costruita la, la rete con ecco, i soldi pubblici de, per portare l'energia, è stata decisa appunto di rendere eh, possibile, agevole, a, a, di rendere mh, eh, attivabile la, la rete attraverso i, i, tutte le imprese che mh, potevano distribuire, comprare e distribuire ehm, energia. Quindi noi ci troviamo... Ehm, con una, diciamo così, una vistosa contraddizione tra le classi dirigenti, le quali sono consapevoli che appunto l'energia richiede grandi investimenti, grandi investimenti quindi che può solo portare avanti un investitore di lungo periodo, che non può che essere quello pubblico, che oggi la concorrenza e i profitti sono stati fatti utilizzando quindi le infrastrutture che sono state portate avanti con il denaro pubblico. E la, la seconda cosa che vorrei ancora una volta richiamare è che questa concorrenza avviene legando il prezzo appunto al mercato spot del, del, del della, ehm, olandese. Ehm, due ultime considerazioni. La prima è questa. L le classi dirigenti borghese, cioè i capitalisti, le imprese capitalistiche, stanno portando al massacro, alla distruzione dell'ambiente, inventandosi sempre nuove cose. Le citava Paolo Cacciari, appunto, addirittura sotto i ghiacciai per poter, appunto, risparmiare energia per quanto riguarda le information technology. Eh, oppure potrei ricordare delle altre, delle altre eh, diciamo, avventure che le, le, le classi imprenditoriali stanno portando avanti, che sono la, la Turchia le, con le centrali galleggianti, eh, oppure appunto le, le rinnovabili però di fronte a una domanda che è sempre crescente, oppure potrei ricordare il fatto che, la, che le classi imprenditoriali eh, capitalistiche predicano la, il, diciamo, la transizione energetica e invece aumentano la, la, le risorse del carbone nella produzione di energia. Quindi non è vero che va diminuendo, ma va, ma va, ma va aumentando. Eh, però ecco, io ho, ho, ho sempre una, probabilmente un pregiudizio ideologico che mi viene da Schumpeter, e cioè a dire che comunque... Rispetto alla, alle distruzioni dell'ambiente e alla, al ricorso sempre più all'artificialità, le classi dirigenti e imprenditoriali riescono comunque a sanare a, con l'innovazione tecnologica, a sanare o perlomeno a riparare i danni, se non tutti, almeno... almeno in parte, per esempio, la transizione energetica, ha ragione Paolo quando dice ma se noi non freniamo la crescita, le, le rinnovabili non è vero che porteranno a, a una sanatoria per quanto riguarda l'ambiente se, se non si stabiliscono i cicli, i cicli naturali. Io però su questo ho un grande punto interrogativo, Paolo. Eh, nel senso non che mette in discussione la distruzione dell'ambiente, cioè ovviamente è davanti ai nostri occhi, mette in discussione il fatto che noi siamo in grado di contrastare le scelte tecnologiche e innovative che fa la classe imprenditoriale per contrastarle e per affermare invece una prospettiva di, ehm, di cicli naturali per quanto riguarda la, la produzione. L'ultimo punto, e volevo risottolineare, io trovo molto importante, l'acceno che faceva Riccardo per quanto riguarda la, la connessione fra geopolitica e ricerca di, di, di, di materie prime e, e questa sta anche alla base del, del, della nostra difesa sacrosanta per quanto riguarda gli ucraini, per quanto riguarda la guerra contro Putin e la risposta che danno a Putin, però io ricordo appunto che la, la L'Ucraina è parte appunto di un progetto da, per quanto riguarda l'Unione Europea di garantirsi delle materie, delle materie sì, prime, no. una frattante, il, il, il cosiddetto neon, che non è quello dell'illuminazione, dell ma invece serve appunto per le, le tecnologie. Così come per quanto riguarda la transizione energetica e l'automotive, la, la, la vicenda, la competizione sulle terre rare è molto spasmodica fra i grandi contendenti e fra cui c'è appunto l'Unione Europea. Da questo punto di vista, diciamo così, l'appello a un diverso. Una diversa economia, io non chiamo sviluppo, una diversa economia si fa impellente perché solo appunto un'economia diretta dai bisogni sociali e dalla, la, dalla ricostruzione dei cicli naturali probabilmente, non dico che salverà l'umanità, ma probabilmente ritarderà almeno la, la distruzione. Grazie per l'attenzione. Sì. Io darei la parola adesso, eh, anche se non l'ha chiesta, a ah, Danilo Mo, Mo, Monelli perché... Eh, mi piacerebbe che lui parlasse di questo, eh, questo tema delle comunità energetiche che eh, io l'ho citato ma, ma a me sembra che sia un modo per svincolarsi dal perdominio dei grossi grandi produttori di energia grazie eh, eh, faccio una premessa velocissima non, non potendo e non volendo aggiungere niente ai compagni cominciando da te Riccardo eh, Masullo, Musacchio, Cacciari, Russo che ha parlato per ultimo, anche perché non, so un profondo, non sono un profondo conoscitore, eh, eh, non sarei in grado di aggiungere niente. Condivido pienamente perché a forza di ascoltar, ascoltarvi e leggere qualcosa ho introiettato anch'io qualche grammo di sapere. Condivido molto il fatto che la metafora può essere la tempesta perfetta. E qui però vorrei ricordare una cosa per coniugare il sociale con le tematiche ambientali che purtroppo secondo me, artatamente, strumentalmente, da decenni viene lucidamente separato dai nostri avversari. Milton Friedman, come voi sapete meglio di me, diceva che la shock economy serve a far accettare politicamente quello che è socialmente odioso e allora io partirei proprio da qui partirei proprio da qui se è la tempesta perfetta diamo uno sguardo alle vele io non sono un marinaio ma forse sicuramente bisogna diminuire le vele perché ci stanno portando dove noi non vorremmo e loro vogliono che andiamo e allora qui mi limiterei a portare alcuni esempi per cercare di coniugare due o tre aspetti che possono fare connessione fra il sociale e l'ambientale Leggevo pochi giorni fa che nel 2019 è stata fatta una mappatura di tutta la potenzialità abitativa italiana, sono intorno a oltre 50 milioni, 40 milioni di abitazioni sono abitazioni primarie, benché fatta nel 2019, dal 2005 l'Italia ha recepito una normativa europea sulla conoscenza e classificazione de, degli appartamenti e delle case, in questa indagine non è stato riportato con dovuta precisione quanti appartamenti sono classificabili a che categoria. E allora, per esempio, io penso che uno degli elementi che dovremmo sviluppare è quest'idea che la dico così molto presentosamente, eh? utilizzando in maniera molto presuntosa grami, guerra di posizione e guerra di movimento. Io sarei per fare conflitto di posizione e conflitto di movimento conflitto di posizione è il no a questa modalità produttiva e di consumo netta, praticata da non scoraggiarsi di lungo termine sicuramente e poi imboccare una serie di vie che fanno la guerriglia su alcuni elementi che ci potrebbero portare a toccare i luoghi del potere dove noi potremmo recare danni, rallentamenti e trasformazioni di questo modello produttivo e di consumo che voglio dire il riferimento soprattutto alle comunità energetiche io per esempio sarei per fare una riflessione eh, che ci porta a riflettere su un punto secondo me il 110% è una cosa sicuramente positiva ma era e è socialmente indirizzata e purtroppo da quel punto di vista, per esempio, tutta la vicenda della residenziale pubblica e tutta la potenzialità che c'era ancora e c'è tuttora in tanti quartieri e borgate non è stata minimamente intaccata. Tanto che anche qui, se non sbaglio, ho letto pochi giorni fa che su quasi 500.000 interventi solo 2.000 hanno riguardato la riqualificazione totale e non è un caso invece per esempio che sulle comunità energetiche secondo me c'è stata una guerriglia in negativo che ha impedito l'avviamento di una filiera nazionale e delle risposte concrete che potevano affrontare anche la povertà energetica come era prevista persino dalla stessa comunità europea. Vado per schemi a costo di in mettere elementi di confusione ma non voglio rubare tanto tempo e vorrei fare in modo che con questi esempi magari lacunosi si possa individuare anche quella che secondo me è sempre più necessaria non conta solo e soltanto fare opposizione ma noi dovremmo riflettere sulle modalità e la condizione con cui noi ci mettiamo nella fase di opposizione e allora per esempio ne cito un'altra nel 2021 pochi mesi fa hanno fatto una dettagliata indagine, un'attività di vigilanza, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e qui vorrei rispondere anche in parte al bravissimo compagno Cacciati, eh, sulle tematiche del lavoro e della previdenza. Hanno indagato 70.000 luoghi di lavoro, il 70% riscontrava irregolarità in tutto il territorio nazionale. I settori più esposti sono l'edilizia, i trasporti, il magazzino e via via, servizi alle imprese, un po' tutti i settori. Le irregolarità erano lavoro nero, non rispetto degli orari, la sicurezza, rapporto di lavoro fittizio e non rispetto contrattuale. Su gran parte di queste cose c'è enorme come un titano la vicenda ambientale nei luoghi di lavoro non è possibile oggi utilizzare il trasporto pubblico perché sai quando entri non sai quando esci non sai più quando fai festa non sai più, non sai più neanche quando sarai chiamato questa è una tematica sociale contrattuale, politica e enormemente ambientale enormemente ambientale perché milioni di persone oltre che per abitudine e messaggi continuativi che arrivano su questo non vanno al lavoro con la propria macchina solo per uno status o per comodità ma perché sempre più porzioni sempre più grandi dei dipendenti sono costretti alla mobilità non programmabile e quindi da questo punto di vista questo è un punto nevralgico nevralgico veramente altro aspetto e vado velocemente alla fine su questa questione delle comunità energetiche, io porto una, una mia esperienza personale. Abito a Terni. Sono Monelli Danilo, un ex dipendente dell'acciaieria di Terni, una città eh, assillata dalle vicende ambientali. Siamo a Terni, la chiamiamo una conca, morfologicamente stiamo dentro una depressione. Eh, abbiamo colline non montagne intorno a noi. In tutta la circonferenza e abbiamo avuto per fortuna ma ahimè anche drammaticamente un forte sviluppo metallurgico siderurgico e chimico e quindi abbiamo un ecosistema molto molto molto colpito e eh, però per esempio da questo punto di vista eh, credo che la l'esperienza che ho maturato in questi in questi mesi sia emblematica eh, nel quartiere dove abito decine di sono riuscito a instaurare una serie di assemblee in diversi condomini. Qualche risultato di comunità energetiche che si sono avviate c'è stato, ma l'aspetto prevalente è che potendo e volendo parlare di comunità energetiche, naturalmente, anche fra persone che uno dava per scontato che non ci sarebbe stata grande attenzione, inevitabilmente, quasi naturalmente, dopo due, tre, quattro occasioni di riunioni, decine e decine e decine di famiglie divisi in piccoli gruppi, si è parlato di economia circolare, della di raccolta differenziata, di una modalità che possa riavviare a termi alcune porzioni di produzione agricola e soprattutto di un aspetto che tutta questa vicenda qui o cammina sulle gambe nostre o non camminerà. Io penso che un elemento di eh, come posso dire di proselitismo da questo punto di vista anche se faticoso, lento, può essere acquisito e da questo punto di vista è solo attraverso questa strada, vorrei dire, lui lo sa benissimo, molto meglio di me, di Cacciarri, a Cacciarri, che sarebbe possibile rallentare il ritmo consumistico e l'attrazione per alcuni mezzi del consumismo di questi decenni da parte anche dei strati popolari che sono inevitabilmente attratti eh, io qui riporto l'esempio che portavo in una riunione qualche tempo fa eh, ma avvio velocemente alla conclusione eh. noi andremo probabilmente come voi sapete meglio di me prima o poi eh, verso le macchine elettriche anche perché le rendono sempre più attrattive ci stanno dicendo dalla mattina alla sera che non pagheranno il parcheggio che potranno entrare dentro la ZTL. e quindi magari con fatica qualche oppresso o qualche sfruttato pensa di poter eh, ricavare qualche spazio di autonomia con sacrificio mettendo da parte i soldi per comprare un'automobile ma se dall'altra parte non lo liberiamo dello schiavismo del mezzo soggettivo per andare al lavoro perché dalla mattina alla sera deve essere H24 a disposizione e ripeto la platea si amplia sempre più è evidente che quello che viene sacrificato è la matrice ambientale, da qui non, non si esce, non si esce, è ineludibile. Noi dobbiamo riprendere demagogicamente il contatto e il confronto col popolo. Il popolo o non vota o vota male o è rancoroso, ma con questo popolo va parlato se vogliamo vincere la battaglia non solo dell'alternativa di classe e politica, ma se vogliamo vincere la battaglia per salvare Gaia, altrimenti perdiamo quella sociale è quella per Gaglia chiedo scusa grazie e, non hanno ancora chiesto di parlare né Ernesto né Loretta e, chi di voi vuole parlare io prima magari eh, faccio qualcosa io Sì, accenno solo a una cosa perché negli ultimi interventi è stato toccato il tema eh, delle abitazioni, in realtà eh, noi in Italia abbiamo una situazione delle abitazioni molto scadente come efficienza energetica. C'è una direttiva europea che ci imponeva di fare una serie di cose: ristrutturare il, no, il 3% l'anno di edifici pubblici per raggiungere degli obiettivi di efficienza energetica. Quando io lavoravo al Ministero dell'Ambiente, inventammo il Green Procurement che imponeva di fare queste cose. Però oh, non è stato fatto nulla. Noi siamo ancora a metà dell'efficienza energetica della Germania. Ernesto. Va bene, eh, no, dico qualcosa, qualche idea che mi è venuta fuori ascoltando i vari interventi, per quel poco che posso dire da economista. Eh, io penso che per affrontare correttamente il problema, i problemi dell'ambiente, dell'energia, il clima, eccetera, eccetera, bisogna partire dal presupposto che si tratta di beni comuni. Tutti, tutte le risorse della terra che stiano sottoterra o sopra o anche nell'aria dovrebbero essere considerate risorse comuni. Cosa vuol dire risorse comuni? Risorse comuni è un bene a cui tutti possono accedere senza escludibilità cioè nessuno può essere escluso dall'uso di questi beni. Per cui, per esempio, nessuno dovrebbe pagare il biglietto per andare a pescare in un lago, nessuno dovrebbe pagare il biglietto per andare a fare una passeggiata nel bosco, nessuno dovrebbe pagare il biglietto per respirare l'aria, eccetera, eccetera. Eh, il problema, i beni comuni, proprio perché hanno questa caratteristica, pongono un problema, perché um, nel consumarli si crea una eh, connessione di rivalità e cioè il consumo di questi beni da parte di qualcuno riduce la quantità o peggiora la qualità a disposizione degli altri questo è il problema dei, dei beni comuni per fare un esempio se tutti quanti possono andare al lago a pescare senza limiti senza pagare il biglietto eh, tutti quanti ci andranno e pescheranno fino a che non, tutte le risorse ittiche del lago non saranno eliminate e quindi la risorsa verrà impoverita. I problemi ambientali sono di questo tipo. tutti quanti mettono spazzatura, fumi tossici nell'aria, eh, il bene aria viene eh, impoverito. È difficile concepire questa cosa per le risorse minerarie e in particolare in modo per l'energia. Perché eh, l'energia eh, la vai a prendere sottoterra, almeno quelle, um, eh, quelle tradizionali. Eh, ma in realtà noi dobbiamo proprio partire da questa ipotesi, che sia possibile, in linea di principio, accedere a queste risorse gratuitamente. Allora dov'è il problema? Ovviamente il problema è che tutti quanti andrebbero a, a cercare queste risorse e ci sarebbe un sovracconsumo. Quindi qual è la soluzione? Ora, la teoria ha concepito due tipi di soluzioni. Una è quella in cui eh, il controllo dell'uso di queste risorse viene affidato alla comunità. E la comunità può essere o una comunità locale, per esempio tutti i cittadini che vivono intorno a quel lago. O, oppure eh, una comunità più ampia, per esempio tutti i cittadini della Pappadana che vivono intorno a Po, o ancora tutti i cittadini del mondo, eccetera, eccetera. E, diciamo, il controllo dovrebbe essere pubblico. Uh, il sistema è capitalistico però non ammette questa, uh, questa possibilità ovviamente perché non ci si possono fare profitti, quindi è stata escogitata un'altra soluzione che teoricamente funziona così: se noi affidiamo lo sfruttamento di queste risorse ai privati, è nel loro interesse regolare il consumo e lo sfruttamento. In altri temi, se quell'ago è di proprietà di un individuo, questo lo reciterà e farà pagare il biglietto a chi vuole andare a pescare, regolando la quantità di pescatori in modo che la risorsa ittica non venga eh, esaurita. Quindi eh, l'idea è che c'è un'efficienza del privato e del mercato che il pubblico o, o, o l'assenza di controllo pubblico non potrebbe assicurare. Guardate, questa, questa idea è passata a tutti i livelli. C'è anche un famoso teorema è noto come teorema di Cosi, premio Nobel per l'economia, proprio per questo teorema, che ha dimostrato che il modo migliore per ridurre l'inquinamento, che è una grossa esternalità, è di assegnare la proprietà privata dell'aria a qualcuno. Non ha importanza a chi la segni, la puoi assegnare ad una comunità, e allora, eh, oppure la puoi assegnare alla fabbrica che inquina, allora o la comunità o la fabbrica... Eh, mh, mh, metteranno nel mercato delle autorizzazioni a inquinare o a non inquinare se la, se la proprietà dell'aria che sta intorno ad una fabbrica è del capitalista che protegge la fabbrica questo venderà alla comunità i diritti a non inquinare e quindi il mercato risolve il problema perché si stabilisce un prezzo giusto giusto nel senso che è uguale a domande e offerte e si, e si regolamenta la quantità di inquinamento. Guardate, questa, questa idea eh, sembra così assurda, così astratta, ma in realtà è sta, alla base, sta alla base del sistema con cui oggi nel mondo vengono regolate eh, cioè, i diritti, eh, le, le, quote, le quote di emissione, per cui le imprese hanno diritto ad inquinare e possono vendere questi diritti. È un'applicazione del teorema eh, di cose. Ora, dove trucco. Cioè, Cosa è che non funziona uh, di questa eh, teoria? Eh, non funziona il fatto che eh, la vita umana è limitata. Cioè, il proprietario di quella risorsa ha una vita umana limitata e quindi eh, potrebbe avere l'interesse a consumarla al massimo, a sfruttarla al massimo prima che prima di morire. E quindi ci sarà un sovrasfruttamento. Questo, questo è, può sembrare una cosa banale, ma questo è questo il vero problema. Il vero problema è che il singolo individuo che regolamenta l'uso delle risorse comuni per fare profitti ha un orizzonte temporale limitato e quindi lui stesso tende a sovras, sovrasfruttare queste risorse. Ciò che non accade per la comunità, perché la comunità non ha un limite temporale, la comunità è permanente. E quindi si ribadisce, almeno la teoria, una parte della teoria ribadisce che il controllo pubblico è più efficiente di quello privato. Guardate che, prima ho parlato di cose che ha vinto il premio Nobel con questo cazzo di teorema, ma un altro premio Nobel è stato, è stato vinto da Elinor eh, Ostrom, che ha studiato proprio questo problema empiricamente e ha scoperto che il modo più efficiente in pratica per affrontare questi problemi è affidarne il controllo alle comunità locali. Questo accade, cioè lei non è partita da, da teoremi astratti, da ipotesi eh, generali e escluse, è andata a vedere praticamente quello che accade, e accade proprio questo, che la comunità si prende cura delle risorse che ha a sua disposizione e lo fa in un'ottica di lungo periodo perché ha un orizzonte infinito. E quindi le gestisce in modo più efficiente dei, uh, dei privati. Per venire dunque ai problemi uh, dell'energia eh, e del clima, eh, è evidente qual è la conclusione di, di questo discorso. È che l'fruttamento di queste risorse dovrebbe essere affidata ad una comunità pubblica. E se, se il problema è, ad esempio, è quello del clima, quindi un problema mondiale, ci dovrebbe essere un'organizzazione uh, un mondiale responsabile verso i cittadini del mondo che controlla l'uso, diciamo, le emissioni nell'atmosfera e non può farlo, non deve farlo con il sistema del quota di emissione, deve farlo con una visione un po' più ampia e invece per risorse più, diciamo, che hanno uno spazio più limitato, sarà, ad esempio il governo di una nazione o il governo di una regione o il governo di un comune a prendersi cura eh, di questo problema. A livello di produzione energetica eh, la risposta, eh, diciamo la soluzione del problema è molto semplice. L'estrazione deve avvenire ad opera di imprese pubbliche, imprese che hanno come obiettivo non quello di massimizzare i profitti, ma di produrre un beneficio per la collettività come era in Italia quando c'era uh, Leni e Elena, che poi sono stati di fatto privatizzati. Grazie. E dunque, mh, un, sono due, due persone che non hanno ancora parlato, che sono Alessandro e Loretta. Io eh, Chi vuole parlare? Loretta dico qualcosa. Bene. Eh, per, ho la linea molto disturbata, spero di riuscire a parlare. No. E purtroppo non ho, non ho sentito eh, i due interventi introduttivi e, e quindi non posso riferirmi a quelli, però io sono, sono abbastanza d'accordo sulle cose che ho sentito, in particolare sono d'accordo sulle cose che ha detto Paolo Cacciari, nel senso che dobbiamo cominciare a, a ragionare, a discutere su come cambiare il nostro modello, il nostro modo di vivere, di, di produrre, eccetera. eccetera. Allora, siccome sono un medico, ex medico di sanità pubblica, mi è, tocca, mi è eh, capitato per vari anni di fare il direttore di un dipartimento di prevenzione in regione Lombardia. Quindi mi sono occupata praticamente esclusivamente di tutela dell'ambiente. Ca... I nostri servizi di prevenzione, allora, in Lombardia, funzionavano molto, soprattutto alcuni, non tutti, però alcuni funzionavano molto bene e davano del filo da torcere sia alla regione che ai sindaci che agli imprenditori facevamo un controllo molto serrato sui danni che si procuravano all'ambiente attraverso le emissioni in atmosfera, nell'acqua e anche per il tipo di materia che veniva, che veniva, veniva usata e per la, le caratteristiche di nocività dei materiali che venivano usati. Allora, volevo dire che il lavoro che abbiamo fatto, mi ricordo, di questo adesso non si parla più, nel senso che in Lombardia i servizi, se tu hai lavorato all'ambiente lo saprai, i servizi di prevenzione non ci sono più. Sono stati praticamente distrutti oppure trasformati in strutture di e di amministrative. In buona parte dell'Italia questo tipo di servizi non è stato mai fatto. E e questo, e questo non è avvenuto per caso, è avvenuto perché questo tipo di attività, che un po' richiama quello che diceva Ernesto, questo tipo di attività di controllo osservato sulla, sulle missioni, nel costringere le aziende alla, alla, alla bonifica e anche i sindaci alla bonifica dei siti, delle, delle, delle cose che non andavano nella, nella fabbrica, aveva eh, Aveva dei, aveva dei suoi frutti, aveva dei suoi frutti e secondo me una cosa che bisognerebbe rifare è riprendere anche questo tipo di interventi accanto a tutti gli altri ragionamenti che sono fatti, fatti stasera, quindi questa è una questione che tocca proprio anche la sanità, nel senso che questa è la vera prevenzione primaria e attraverso di questo che si, possono, che si può un altro modo per riuscire a contrastare i danni all'ambiente. La cosa che non abbiamo fatto allora e che è la citata prima è stata di coinvolgere le comunità perché se noi avessimo coinvolto le comunità saremmo riusciti meglio e nonostante i risultati molto buoni che abbiamo ottenuto con grosse aziende come la Bayer eccetera non, probabilmente sarebbe stato meno facile per la regione Lombardia e distruggere questi servizi basta bene eh, la parola ad Alessandro Levo, eh, sono contento di sentire questo intervento di Loretta Mussi perché io ho lavorato per molti anni in Regione Lombardia quando i servizi di igiene funzionavano, erano ancora molto diciamo effi efficienti, purtroppo sono stati spazzati via negli anni 90 direi già negli anni Ottanta si cominciava a vedere questa cosa, ma in Lombardia sono nati gli SMAS, i servizi di igiene sul lavoro, è lì che è partita l'unione fra controllo degli inquinatori e rapporto con la salute non solo dei lavoratori, ma anche della gente che stava intorno. Lì c'è stata la vicenda di Sevedo, c'è stata tutte queste cose. Purtroppo quell'esperienza è stata affossata e devo dire, forse uno degli aspetti negativi forse non sarete d'accordo, ma è stata eh, il fatto che eh, sono nate le ARPA, sì. per cui tutta una serie di competenze che erano in quelle strutture sono state messe in un angolo, cioè sì. le, i servizi delle ARPA o, della, o di o, oggi ISPRA sono diventate qualcosa che si occupavano dell'ambiente ma solo dell'ambiente senza metterlo in diciamo in connessione con le comunità locali non so se chi è d'accordo con questa affermazione No, scusate se ne prendo la parola io sono d'accordissimo un grande errore è stato quello di trasferire le competenze sull'ambiente di tutela dell'ambiente, di trasferire dall'ARPA, di fare un ministero apposto per l'ambiente, di non lasciare la sanità eh, però si potrebbe recuperare attraverso un coordinamento certo Alessandro. Arrivo. Ecco, Ma, eh, Diciamo che sono un po', un po' sfibrato perché la discussione è stata molto interessante, piena di, di suggestioni, di, di dati, di ragionamenti. Ecco, eh, trovo che è una parola che si è usata poco... Eh, nonostante tutto eh, è quella del capitalismo ecco perché si è parlato di altro modello di sviluppo si è parlato eh, Paolo Cacciari ha parlato di capitalismo elettrico ecco poi eh, Ernesto un po' di capitalismo ne ha parlato e ha parlato anche dei capitalisti ecco eh, credo che appunto questo sia un po' il nodo centrale perché eh, anche quando diceva Ernesto il ruolo del la gestione pubblica eh, dei beni comuni ecco poi che sia la comunità locale o sia lo stato o siano forme globali ecco, è un, eh, credo che sia il nodo effettivamente ma il problema è che noi viviamo in un capitalismo che attualmente almeno negli ultimi 40 anni è regolato da un, da un sistema di regolazione che si chiama neoliberismo e che sostanzialmente non prevede che il pubblico giochi un ruolo se non di sostegno rispetto all'accumulazione e che quindi sostanzialmente è l'accumulazione che comanda, e quindi in questo caso sono i capitalisti, sono le grandi corporations, i mercati finanziari, tutto quello che si vuole, e il pubblico è sostanzialmente subordinato, e questo è il nodo che, da cui noi dovremmo cercare di uscire, visto che dal 2008 questo sistema è eh, si è chiaramente dimostrato in, non in grado di riprodursi. Tanto è vero che per stare in piedi è stato, cioè, sono dovute intervenire le banche le centrali, e con il quantitative easing e l'abbassamento dei tassi di interesse per circa dieci anni lo hanno fino, fino, a, fino a pochi mesi fa lo hanno tenuto in piedi stampando moneta, comprando buoni del tesoro comprando azioni, facendo tutta una serie di manovre cosiddette non convenzionali appunto e che eh, poi hanno sono quelle che hanno poi fatto sì che i mercati finanziari siano esplosi aumentando le disuguaglianze e così via allora il problema è, è come si fa a cambiare il paradigma Perché è, voglio dire, una volta si parlava di rivoluzione, mettiamo che non, la rivoluzione non sia possibile però se non si cambia questo paradigma di regolazione del capitalismo è chiaro che eh, altro che una 1,5 di temperatura eh, nel giro di tanto è vero che i grandi capitalisti se voi ci fate caso si stanno preparando il piano b e la loro accumulazione è finalizzata a eh, tagliare la corda rispetto a questo pianeta e l'umanità elon musk e bezos stanno entrando nel business spaziale con l'idea di costruire delle colonie come noi abbiamo fatto dal 1492 noi occidentali rispetto al resto del mondo delle colonie su marte sulla luna dovunque in qualche altro pianeta probabilmente loro sono perfettamente consapevoli che non c'è speranza che il sistema è inarrestabile no, cioè a meno che dire, non si creano dei modi, la politica ecco qui il problema è un problema politico e, e, e considerate questo, che tra voi avete parlato di tempesta perfetta, ecco, una cosa che si è dimenticata eh, all'interno dei tanti casini che ci sono, interrelati tra loro, è che siamo in una fase eh, di, di inflazione più o meno crescente, anche se in qualche misura adesso eh, con l'intervento delle banche centrali che aumentano i tassi di interesse a, a, a botte da 0,75 cento a volta tra bce eh, banca d'inghilterra la fed eccetera si sta creando un altro elemento della tempesta perfetta che è quello della recessione eh, probabilmente almeno euroamericana e forse globale considerando che poi questi aumenti dei tassi di interesse portano alla, alla, alla crisi del debito dei paesi eh, di almeno 60 70 paesi dei, dei diciamo emergenti e, e poveri che non sono in grado di pagare i tassi di interesse e che si sono indebitati eh, per quello che era possibile loro fare durante la pandemia per cercare di sostenere le loro economie eccetera eccetera ecco quindi quello che volevo dire è che c'è questo problema eh, diciamo così un piccolo, un piccolo macigno che sta sopra tu, tutti i ragionamenti anche perché Ragioniamo di eh, economia distribuita, certamente le rinnovabili, eh, certamente appunto il modello Ölström, cioè di, di, di, di responsabilizzare le comunità, c'è cioè pieno di pratiche, di esperienze, l'economia energetica, le, le, diciamo si parlava prima appunto di comunità energetiche, ecco, ci, ci, sono, ci, sono, ci sono casi pieni di, di, di situazioni, dove, però, per esempio, la politica eh, non svolge quel ruolo che uno si aspetterebbe se proprio si volesse percorrere una strada alternativa, cioè di empowerment di, di, di, di chi sta facendo delle, un lavoro dal basso, no? quindi i cittadini che si auto-organizzano, le comunità, eccetera. A me viene sempre in mente il, quando io ho fatto, un, ho fatto per un po' di anni, mi sono occupato di energie rinnovabili come ricercatore. E eh, avevo fatto dei lavori per eh, adesso non mi ricordo la, la società legata a RSE. Ecco, e avevamo fatto un ragionamento sull'impatto sui territori dell'energia eolica. No, e quindi poi ci siamo. Io mi sono tuffato in questi territori della, della Vellinese, del Beneventano, del Foggiano, eccetera, pieni di eoliche Dove l'unica cosa che questi sono, erano riusciti ad avere erano delle royalties comunali, per cui con questi soldi i comuni sono infatti, non so, poi avevano poca inventiva, eh, si facevano i marciapiedi, facevano, alcuni mettevano i pannelli solari sulle scuole, cose di questo genere, però era una frazione minima eh, di quello che eh, era e poi l'accumulazione il, il, il, diciamo, il, che veniva fatta su questo. E buona parte di questi impianti, quasi tutti, erano fatti, sì, c'erano gli sviluppatori, c'era tutta questa dinamica, anche piuttosto, come dire, eh, di, di, di, di, di, non dico di trafficanti, di mercanti sui territori, ma poi sostanzialmente era un'operazione totalmente finanziaria, finanziarizzata. Cioè i, i, i parchi eolici sono sempre stati un'operazione dove praticamente poi quando c'erano gli incentivi alti praticamente andavi in banca col progetto, il progetto veniva finanziato, non tiravi fuori una lira, eh, eh, eh, eh, con la garanzia del, dei, dei, dei, dei, come si dice, dei, uno della priorità rispetto alle, alle altre tipo di energie, quindi energia, se produceva energia stava sempre sul mercato, due, eh, il discorso era quello degli incentivi, no? Ecco, quindi, Ora, il problema è stato, eh, noi ci siamo interrogati, dice, ma come mai i comuni non hanno fatto i progetti? Perché alla fine eh, il problema era che queste società, molte di queste, lavoravano con i subappaltatori, per cui non è che la società aveva una struttura e gestiva, no, c'erano, che ne so, c'era quello che veniva, faceva lo scavo, l'altro che faceva la cosa, poi c'era la... La, la, come si chiama, la Vestas che ti portava, che faceva le, poi c'era quello che fa gli allacciamenti, eccetera. quindi un comune o una serie di comuni e finisco, avrebbe potuto fare benissimo un progetto, ma in quel periodo quando è stato fatto aperto alle, al rinnovabile è stata fatta la privatizzazione dell'energia elettrica e in sostanza è stato impedito al, ai soggetti pubblici di entrare dentro quel tipo di mercato, compresi i comuni stessi, cioè in realtà non sono state fatte delle comunità energetiche comunali che potevi. tu potevi essere proprietario delle pale eoliche, non prendere solo le royalties, ma prenderti i veri soldi, no? Quindi questo è per dire che ci sono poi eh, questo meccanismo, diciamo, dell'accumulazione, arriva anche eh, no? eh, dove la politica diventa rilevante rispetto a come si. Come si, regolamentano, come si regolamentano, diciamo, anche lo, lo sfruttamento delle risorse così, che noi chiamiamo energie rinnovabili. Ho finito. Io darei la parola ad Andrea per eventuali diciamo, considerazioni aggiuntive o repliche sulle cose dette. Poi se c'è qualcun altro di voi che ha altre cose da dire, in maniera molto rapida lo dica. Andrea. Bene, io pure sarò molto rapido, anche perché da tutte le cose interessanti che ho sentito mi è venuta una unica riflessione, visto che con tanti di voi per tanti anni abbiamo discusso dei problemi del capitalismo della non rappresentatività dei suoi indicatori rispetto alla realtà perché sono indicatori solo, solamente quantitativi che possono rappresentare un'unità può rappresentare eh, arm armamenti come pagnotte la stessa cosa un fattore solamente quantitativo tra trasferito in numeri entra e... tutto il PIL Ecco, bene, abbiamo discusso tante volte sulle alternative al PIL, grandi discussioni, tavoli al Ministero dell'Ambiente, non si è fatto nulla. Allora la mia, forse proposta, provocazione, prendetela come volete, è quella di capovolgere la, il tavolo. Cioè, è la, uh, oggi sembra che il capitalismo si sceglie le sue fonti di energia, ma in realtà sono le fonti di energia che determinano il modello. Eh, certamente la, la, le cose che ho detto inizialmente delle energie rinnovabili che possono eh, diciamo supportare il 100% della produzione energetica mondiale non è assolutamente possibile in questo modello di sviluppo. Eh, intendo dire non solo comunità energetiche, soprattutto comunità energetiche come, come modello di base, intendo dire che le fonti rinnovabili determinano un modello di sviluppo eh, estremamente diverso, perché hanno bisogno di un modello di sviluppo estremamente diverso, perché è, è per natura stessa del loro essere non consentono la mercificazione dell'energia. Può essere mercificata la tecnologia, ma è una mercificazione molto più, eh, diciamo fragile e vulnerabile, perché la tecnologia è qualcosa che è più facile gestire democraticamente eh, rispetto alla fonte. Di energia quindi è la loro stessa natura che può determinare il modello rispetto a quello che questo mi dà anche un l'opportunità di dare una risposta non una risposta diciamo un, eh, io sono assolutamente d'accordo con, con Paolo. Quello che succede rispetto ai al danni agli ecosistemi, quello che succede in natura, in un sistema complesso, che pure funziona perché riceve energia, energia solare, energia che è disponibile sul territorio in cui si sviluppa, un sistema naturale, è che nella prima fase evolutiva eh, eh, cerca di integrare eh, diciamo, diversità biologica per poter utilizzare tutte le fonti disponibili nell'area in cui sta. Ma poi a un certo punto queste fonti sono limitate e si fermano. Cioè, eh, il, eh, il processo si fermerebbe, ma non si ferma. È lì che c'è il salto di qualità e comincia a produrre veramente un benessere eh, interno eh, stabile perché eh, aumenta in complessità la complessità che gli serve per mantenere in circolazione l'energia disponibile la quantità è sempre la stessa l'energia disponibile per più tempo possibile questo consente l'inserimento di nuovi elementi nuove specie arricchimento qualitativo e non più quantitativo il passaggio dalla quantità alla qualità che dà anche ragione a tanti discorsi che abbiamo fatto con l'amico Serge Latouche, che presentava la decrescita felice che inorridiva tante persone. Perché decrescita in che senso? Decrescita quantitativa, ma qualitativamente non è fermare la produzione di benessere, anzi... Si insegnano gli ecosistemi che il benessere dell'ecosistema comincia a svilupparsi proprio quando non ha più quantità a disposizione e deve svilupparsi qualitativamente, perché finché è solo una questione di quantità, un prato continua a sviluppare un prato il più largo possibile finché può svilupparsi, quando si ferma lì cominciano ad entrare le altre specie colonizzatrici, eccetera, eccetera, è stata fatta in maniera molto brutale e poco scientifica, però è questa è la realtà, per cui partire, da una, dalle fonti rinnovabili, significa eh, puntare alla creazione di diversità eh, di soluzioni, diversità eh, eh, diciamo tecnologiche, quindi uscire dalla mercificazione dell'energia. Eh, penso semplicemente al discorso della, anche un'altra cosa molto interessante che ho sentito, da Danilo no? è chiaro che se tu ti propongono di sostituire l'automobile a, a benzina con l'automobile elettrica non è che hai risolto il tuo problema di mobilità se passavi eh, un'ora nel trasporto, lo trasporto passi un'ora eh, come la passavi con l'auto elettrica la passi con l'auto a benzina anche in questo caso c'è un discorso di mercificazione, cioè il, il trasporto ridotto a una merce l'automobile, il possesso di un oggetto che ti garantisce il trasporto non il possesso di un servizio che ti porta dove devi andare nella maniera più efficiente, comoda e rapida possibile, ma ma anche questa è una mercificazione, che se l'energia elettrica viene prodotta al 100% da fonti rinnovabili, vedrete che anche le macchine elettriche cominciano ad avere una loro limitazione nella loro diffusione perché sarà eh, gioco forza necessario sviluppare il trasporto pubblico, rimodellare la distribuzione dei servizi eh, sulla città, eccetera, eccetera. Eh, quindi eh, questo capovolgimento, e eh, qui chiudo, questo capovolgimento di prospettiva eh, crea le condizioni per sviluppare un nuovo modello di sviluppo, partendo da una fonte energetica non mercificabile. C'è eh, qualcun altro che vuole replicare? Se non c'è nessuno, io cercherò eh, di... Una domanda. Qualcuno? Una domanda. Eh, però le, le, il solare a concentrazione e Desert Tech, per dire un progetto, che anche i verdi della Germania hanno sostenuto insieme ai socialdemocratici, cioè quello di prendere l'energia nel deserto del Sahara e trasportarla in Germania passando per l'Italia. E questi progetti non sono solamente sono saltati perché probabilmente la Libia è un po' instabile in questa, però li stanno, li stanno, li stanno facendo in, in Egitto e li stanno facendo anche dall'altra dall parte. E cioè, anche qui, cioè, la tecnologia in sé, ho dei dubbi che le tecnologie siano neutre, insomma, e che non possano essere, diciamo, piegate dal dei sistemi sociali dei sistemi finanziari anche quello il compagno che ha parlato prima per quanto riguarda l'eolico ma anche per quanto riguarda il 110 il 110 per cento insomma il 110 sta finanziando le banche adesso non sta finanziando l'ambiente quindi però almeno ti puoi giocare la partita eh, avversando queste forme di concentrazione della produzione che rientra in uno schema di tipo capitalistico di energia concentrata, che la puoi accettare in un transitorio di accompagnamento. Per, eh, non so, per esempio, se ci si facesse eh, di fronte a un problema di desertificazione, un dissalatore solare con grande impianto, mi può stare benissimo questo discorso, purché eh, eh, diventa un, una competizione tra... Uh, questa sì una convivenza tra due modelli in cui ognuno deve avere il suo spazio, il modello della comunità energetica deve essere il modello eh, predominante e poi eh, ci sono delle, degli spazi limitati necessari per... Eh, Diciamo, determinate situazioni, come può essere il dissalatore, come può essere in un transitorio in cui tu non vuoi chiudere eh, tutte, per questioni anche sociali, tutta la struttura produttiva industriale di un paese, non so, le acciaierie, le, le, le strutture de, diciamo, di consumo energetico spinto, e magari utilizzerai il solare o l'eolico per produrre l'idrogeno per alimentare l'acciaieria o il, il cementificio, in una prospettiva in cui anche questi. E materiali e, e, non rinnovabili che richiedono ed energivoli possano essere sostituiti da altri. Non è che possiamo pensare che da un giorno all'altro si compia una, una rivoluzione, un cambio di pagina di questo genere, però il, il, il meccanismo può iniziare così. Altre domande, altre questioni? Io cercherò di raccogliere un po' le cose dette, se ci riesco naturalmente, e poi metterle a disposizione di tutte. Il, la diretta Facebook credo che, possa, che rimarrà in, in streaming per cui si può risentire. E magari faccio un sunto, se riesco faccio un sunto entro domani, non, non so se ci riuscirò delle cose che ci siamo scambiati e poi invece era diciamo, una, una, un report più completo successivamente e sicuramente penso che un, alcuni dei nodi su cui tu, eh, tutti concordiamo sono, cioè sono abbastanza pochi quindi si possono riassumere facilmente sicuramente bisogna adesso io la banalizzo da un lato Davvero mettere in discussione il, un modello basato su, sulla crescita, perché altrimenti non riusciamo. Noi possiamo fare le cose un po' più pulite, ma poi alla fine ci sarà sempre la maggior parte del mondo che eh, ne subirà le conseguenze negative. L'altra cosa che bisogna, diciamo, cercare di portare via dalle mani del capitalismo, diciamo, soprattutto il capitalismo finanziario e la gestione dei beni comuni, bisogna cercare di contrastare questa, questa penso che, anzi, non penso, so che è proprio di, di questi giorni che è passato eh, o sta passando in Parlamento il disegno di legge eh, sulla concorrenza che e interviene proprio sui servizi a rete, rendendo molto più difficile la gestione, diciamo... Riccardo, Riccardo il disegno di legge è passata. adesso ci sono semplicemente i regolamenti da parte del, del governo che stanno utilizzando appunto per... era solo una precisazione. Quindi la situazione si aggrava rispetto a questa questione della gestione dei servizi a rete. Nei servizi a rete rientra tutto, eh? E Quindi questo è un altro pezzo di battaglia da fare. L'altro discorso che è quello più, più, appunto, più complesso e più difficile è quello proprio sulla questione del modello. Un modello di, di crescita è un modello che ci porterà a, al disastro, insomma, per cui su questo bisogna eh, ragionare, su questo bisogna diciamo, rafforzare le nostre iniziative e soprattutto le nostre analisi, i nostri, diciamo, i nostri discorsi. Non so, c'è qualcun altro che vuole, che ha qualche suggerimento? Se no, io chiuderei qua. Sì. Poi ci sono molte cose da, da, da approfondire, per esempio, come e quando utilizzare determinati tipi di di fonti rinnovabili eccetera eccetera insomma presente va bene grazie Io mille Ernesto ringrazio... ti ricordi le date Ernesto ti ricordi le date ah. ok grazie mille Un saluto grazie, grazie Andrea grazie Paolo a... speriamo di vederci presto ciao Ciao Andrea, ciao. Ti vengo a cercare a Venezia, dove sei adesso? Eh, a Venezia, vicino. Ah, bene, a Venezia. bene. Sì, ah, sì, sì. Ho, ho un appoggio lì, quindi, di una sorella, quindi ti verrò a cercare. Bene. Va bene, Promesso, promesso. Grazie eh. mille, grazie a tutti. ciao. Ciao, ciao. ciao.